È stato un anno dalla marcia della dignità di Kona, l'anno scorso da questo cancello sono usciti più di 300 richiedenti asilo. Quella è stata una grande battaglia per la giustizia e per i diritti di tutte e tutte che ha scoperchiato il sistema dell'accoglienza in Veneto. Qui è avvenuto un enorme trasferimento di soldi pubblici nelle tasche di privati che hanno utilizzato quei soldi soltanto per speculare sulla pelle dei migranti. Kona si può perché Kona soltanto non è un centro di, di accoglienza, sì, è un Kuna è un centro di vergogna. Ceci che sono all'interiore sono dei esseri umani. Quelli che sono qua indietro eh, sono degli esseri umani. Sono i richiedenti asilo. Venuti, Venuti di diversi paesi rispettivi. Che non cercano di Che cercano solo una dignità e costruire i loro futuri. Per questo, la per, di questo campo. Per quello stiamo chiedendo, una volta di più stamattina, la chiusura di questo posto. Allora il nostro nemico era Minniti, ora è Salvini, è un nemico più sfacciato e più crudele, ma che attua esattamente le stesse politiche in piena continuità. Noi siamo con i sfruttati e lottiamo insieme con i sfruttati contro i sfruttatori che siano neri, bianchi, gialli o verdi. Insieme vinceremo. Insieme uniti saremo forti e divisi siamo niente. Liberté! Libertà! Libertà! Victoire! Vittoria! Victoire! Vittoria! Victoire! Vittoria! Dignité! Dignità! Liberté! Libertà! Libertà!